Ciao a tutti! Oggi prepareremo i sofficini. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina doppio zero, latte, burro, sale, uova, pangrattato aromatizzato, e salumi e formaggi a piacere e besciamella. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale il latte il sale e il burro, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti, 90 gradi velocità 2. Aggiungiamo la farina e azioniamo il bimbi per un minuto. a velocità 5 il composto è pronto risulterà granuloso Trasferiamolo in un contenitore e lasciamolo raffreddare. Una volta che il composto si sarà intiepidito, andiamo a formare a compattare l'impasto con le mani. una volta che abbiamo compattato il composto lasciamolo raffreddare del tutto prima di passare al passaggio successivo il composto si è raffreddato del tutto adesso lo stenderemo in una sfoglia sottile una volta steso l'impasto con l'aiuto di una tazza da latte andiamo a ritagliare i sofficini. Ci vediamo col coltello. Posizioniamo il composto, iniziamo a farcirlo con un po' di prosciutto della besciamella. e del formaggio. Andiamo a richiudere il sofficino. E proseguiamo così sino a terminare il nostro composto. Una volta formati tutti i sofficini li passiamo nell'uovo e li paniamo nel pan grattato. Proseguiamo così con tutti i nostri sofficini. Una volta completata la fase della panatura possiamo cuocerli in due modi o eh, friggerli in olio bollente sino alla, quando non saranno ben dorati oppure in forno a 180 gradi per 20 minuti circa. Andiamo a cuocere. Sofficini, grazie e alla prossima ricetta.